Benvenuti in una nuova puntata di Ghost Hunters Torino. di sì, a grande richiesta, siamo di nuovo qua, Ghost Hunters al completo, Domenico e Giovanni, eccoci qua. Perché oggi andiamo a visitare un posto famosissimo alle porte di Torino. È conosciuto in tutta Italia. Perché ci sono tante leggende, tante storie di, di spiriti, di presenze. E noi andremo a, a verificare di persona. Il Castello della Rotta. Sì. Il Castello della Rotta ok allora ci stiamo avvicinando al castello della rotta eh, per raggiungerlo è poco fuori Torino si sì, oltrepassa Moncalieri si sì, verso la strada di Villa Stellone il castello tra poco lo vedremo eh, è, è molto buio ma un po' di luce ne troviamo noi abbiamo portato la torcia tutto l'occorrente questo è un castello molto antico di origine medievale per un periodo è stato anche amministrato dai templari infatti sono delle storie che dicono che all'interno del castello e sotto la terra, quindi seppelliti lì vicino ci siano dei, degli scheletri, dei corpi di cavalieri templari. Tra le varie storie di fantasmi che abbiamo sentito ci sarebbero anche le apparizioni di un cavaliere proprio templare a cavallo, addirittura visto da, da qualche testimone. È molto famoso questo castello e è, è considerato uno dei più infestati d'Italia anche perché c'è la diceria eh, che Verso la seconda settimana di giugno le, le entità spiritiche, le entità paranormali si rafforzino in maniera talmente forte Orde di fantasmi che attraversano le strade cose del genere Eccoci qua, è molto buio quindi scusate se non si vede molto bene Siamo arrivati sul posto, adesso ci addentriamo a piedi fino dove si può perché potrebbe essere proprietà privata e Cerchiamo di farvi vedere il più possibile quello che riusciamo a vedere a vedere anche noi. Andiamo Ghost Hunters. Allora siamo in modalità notturna quindi il video non è proprio idiliaco. Questo è il vialetto che porta al, um, al castello che è laggiù è completamente al buio. Andiamo a vedere se si Tutto vede qualcosa preso. di più. Allora ci stiamo avventurando e non abbiamo visto cartelli di divieto quindi comunque è una strada sterrata. Il castello è proprio qui, ma dalla telecamera non si riesce ancora a vedere. Dobbiamo avvicinarci un po', ecco con la torcia qualcosina si intravede. Naturalmente avremmo potuto venire di giorno, ma non ci sarebbe stato lo stesso effetto. Ok, questa è la facciata. Dove viene a vedere? C'è qualcosa di strano là. Allora, vediamo se riusciamo a identificare il simbolo dei Templari. Eccolo qua bravo sullo stemma oh Cristo eccolo lì quello è esattamente quello che dicevo un templare la croce templare Non ci avviciniamo oltre perché, perché mette un po' di angoscia poi la suggestione qua al buio si fa vedere certe ombre tra le frasche quindi poi non vogliamo arrecare disturbo né ai proprietari né a eventuali presenze comunque eh, fa molta impressione si sente l'energia Abbiamo fatto una breve visita giusto per darvi l'idea di, di che cosa stiamo parlando molto suggestivo e si sente l'aria della storia proprio, no? delle, delle cose che, che sono capitate in questo posto ok, eh, le impressioni ragazzi, raccontate un po' che cosa avete sentito Dome beh è sempre un luogo molto particolare, mm. affascinante, provoca sempre un po' di subuglio diciamo però sempre il suo perché, sì. come dicevi è diventato un po' turistico perché hanno messo sì, le hanno messo bandiere, messo il, il pupazzo tu, del templare, il templare, templare appeso però... Anche c'è l'orticello che prima non c'era esatto, E' anche più, più, più curata C'è cioè una strada con il grano turco tirato giù per camminare Prima devi passare quasi in mezzo al grano turco In alcuni punti Sì, questo fa sì che l'effetto Paura sia... sia meno rispetto al passato Anche l'orario secondo me è un'influenza Perché è un orario in cui ancora le macchine sfrecciano abbastanza Mentre venivamo in un orario in cui non girava nessuno Quindi ti concentravi esclusivamente sul rumore della natura Parlando esoterico Parrebbe che questo castello sia stato costruito proprio in mezzo alle a due linee sincroniche Si chiamano linee sincroniche, linee di energia diciamo che attraversano tutta la terra Proprio in questo punto ci sarebbero due linee che si incrociano e hanno costruito il castello Proprio all'intersezione di queste due linee e ciò favorirebbe l'apparizione la di fenomeni extra normali o paranormali comunque fuori dal nostro campo di realtà comunque è stata una bella esperienza ritornare qua ma penso che la serata non finisce qui perché forse adesso andiamo a fare una cappatina eh, in un altro posto qui vicino eh, sempre un po così stuzzichevole Ci stiamo avvicinando a un altro posto che potrebbe essere interessante per i nostri scopi Sempre qui vicino, in un paese che si chiama Trofarello. Sappiamo che il cimitero, il Trofarello, è sempre aperto. E in passato ci sono state testimonianze di incontri perlomeno ambigui. E quindi noi andiamo a dare un'occhiata. Vedi la, la differenza di rumore. Che ambientazione crea. Il silenzio che c'è a differenza di prima con la strada. Molto più suggestivo qua. È normale. Niente, il cimitero è chiuso. Un bellissimo cimitero. Peccato che non lo possiamo vedere adesso. Ma bellissimo... Ma bellissimo... Cosa non è una cosa? rimembranza. È tirato. Siamo un attimo spaventati perché mentre camminavamo abbiamo spaventato un uccello che ha fatto un rumore dell'altro mondo ok beh il mestiere del ghost hunter non è proprio semplice nel senso che uno deve andare a visitare i posti e deve essere anche un po' predisposto senza insultare o maltrattare il luogo e eh, le energie del luogo in questo caso il cimitero è un luogo di rispetto noi lo rispettiamo lì c'è un altro ingresso ed è aperto eh si è aperto Sì. Siamo tornati diciamo, dalla nostra breve visita al cimitero di Trofarello. C'era un cancello aperto perché era rotto, eh, però poi abbiamo deciso di desistere e siamo tornati indietro perché. La questione è anche di rispetto nei confronti di chi sta dormendo. Siamo tornati al punto di partenza, Bene, abbiamo visitato il castello della Rotta e abbiamo visitato il, il cimitero con i Ghost Hunters di Trofarello. Seguiteci, se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere nei commenti, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, dateci dei consigli se ci volete in altri posti infestati del Piemonte. Alla prossima puntata. Scusami, Ciao a tutti. Saluto. Buonanotte. Buonanotte. E buone botte. Benissimo. <ride> Ciao.